sala e sono molto felice di poter, eh, poter accogliere questo evento, poter eh, dare una casa all'interno del cuore del comune di Milano per eh, il Document Foundation e tutti i, i lavori che tratteremo oggi. Non eh, c'è da dire che mh, una cosa fondamentale per questa battaglia ovviamente ci siamo a qualunque livello la lo spingeremo a qualunque livello istituzionale. Lo spirito ovviamente di, che verrà fuori da, dai prossimi interventi è quello proprio di entrare nella pubblica amministrazione, entrare con lo spirito che portiamo nel nostro software e eh, cercare di cambiare, partire ovviamente dall'esparmio per poi ovviamente andare avanti la nostra ottima, nostra filosofia del software. Quindi il primo passo per, per entrare è di fatto entrare fisicamente nel comune, per questo che, anche per andare con un uno dei nostri obiettivi era di entrare in sala lessi, il Cuore del Comune di Milano, la sede istituzionale. Oggi vedremo degli esempi virtuosi. Purtroppo nel Comune di Milano non siamo ancora riusciti a, a, a spingere eh, LibreOffice, a spingere questo concetto, in profondità. Purtroppo viene ancora visto da, da, da molte pubbliche amministrazioni come un di più, un accessorio, un qualcosa da, da mettere sopra. La visione strutturale ancora manca totalmente. E, e spero ovviamente di, di vedere anche eh, dei, dei colleghi della nostra amministrazione, assessori che partecipino a questa, a questa conferenza e sperando che prima um, o poi si inizi anche in questa amministrazione a vedere il nostro pacchetto di software come un qualcosa che possa essere impiantato e sviluppato nel tempo anche per alcuni grandi come Milano che non è venuta di strumenti no? basta pensare all'Agra per la gestione di tutti questi eh, software che devono essere però diamo il numero degli sviluppatori, abbiamo i numeri, abbiamo tanti anche ragazzi che non vedono l'ora di, di metterci le mani, purtroppo l'amministrazione che risulta sempre molto chiusa questo è un primo passo, iniziamo a combattere dall'interno e mm, a me piace assolutamente chiamare la battaglia questa del software, sappiamo benissimo quanto le, le grandi case Per il Movimento 5 Stelle a livello comunale, a livello regionale e a livello nazionale sarete con voi per questa, con questa battaglia. Eh, cetato, quindi, vi do solo comunque, alcune informazioni utili per i lavori di oggi, che sono eh, i wifi, possibile collegarsi al wifi del comune locandosi, dando il proprio numero di telefono. Siamo in diretta string, quindi se avete eh, del anche all'estero che vogliono seguirci eh, trovate sul, sul canale Mochi Stelle tutta la, la diretta dell'evento di oggi infine c'è un hashtag Twitter che si può fare si deve fare e ovviamente se vorrete ripetere per noi è soltanto meglio perché facciamo girare comunque le informazioni di oggi per questo vi ringrazio ed è Buongiorno. Eh. che eh, chi non lo ha ancora fatto lo deve fare poi in singolo io non mi soffermerò sugli su aspetti di tipo, sul ritorno di tipo economico sul ritorno di tipo eh, organizzativo perché ovviamente sarebbe ridondante rispetto cioè a quello che mi diranno gli altri relatori però Di gruppo, ma questo eh, non significa nulla perché ero già attivo da tempo nella, nel progetto di OpenOffice. Eh, quello che mi conforta molto è che negli ultimi 12 mesi, ne parleremo poi, ne parlerò un po' più avanti, eh, intorno a LibreOffice si è aggregata una comunità molto numerosa, eh, c'è una comunità su Google Plus che ha quasi due sarà la fondazione che promuoverà e sosterrà lo sviluppo di LibreOffice, non lo sviluppo inteso come sviluppo software, ma lo sviluppo inteso come sviluppo del mercato e dell'ecosistema di cui è eh, Ringrazio tutti quelli che sono venuti, eh, inizio con il titolo si può fare, non è stato scelto casualmente, Sei uscita. Non lo stai Okay. il titolo si può fare non è stato scelto casualmente perché chiaramente tutti quelli come meno più giovani si ricordano di questa scena allora si può fare si può fare e le persone che sono intorno a questo tavolo vi diranno anche come si può fare eh, due parole per iniziare sulla pallone Probabilmente molti di voi non l'avranno mai sentita. La Dogma Foundation è una fondazione di diritto tedesco. Eh, il motivo per cui è in Germania è semplicemente perché eh, noi siamo nati culturalmente ad Hamburgo. Siamo nati culturalmente ad Hamburgo perché OpenOffice è nato come software ad Hamburgo. Quindi, diciamo che la cultura però è rimasta questa matrice tedesca e quindi quando i fondatori hanno deciso, il gruppo dei fondatori che è fatto da altri 15 incoscienti oltre al sottoscritto io dico incoscienti perché eh, cercate di mettervi per un istante nei nostri panni noi abbiamo deciso di fare il fork di un software che era sostenuto da IBM e Oracle e abbiamo fatto il fork di questo software per andare contro Microsoft allora in 16 con 20 se questa non è in coscienza non so cos'altro è in coscienza. Io all'epoca in teoria potrebbe dire ma tu ormai non sei un ragazzino dove mi delle un messaggio, io forse ero più scatenato tra i 16, pur essendo il più vecchio ormai, sono entrato nel mio 60 anno di età, ma devo dire che eh, negli ultimi dieci anni intorno al software libro il, il, il, il mio orologio anagrafico. trasmesso in software libero. Quindi noi siamo una fondazione che di fatto eh, ha portato all'interno di quello che è un progetto estremamente solido, che era il progetto di OpenOffice, eh, le idee della comunità. Eh, OpenOffice è un progetto che aveva alle spalle una singola azienda, che era Sun, che poi è stata acquisita da Oracle e di fatto ha mantenuto questa matrice di azienda eh, anche oggi che eh, è teoricamente passato su però nella realtà dei fatti è espressione di una singola, pace che non è espressione di una singola azienda. Eh, noi volevamo l'indipendenza e per avere l'indipendenza non si può fare altro che avere la comunità al timone e quindi ci siamo inventati una, una fondazione, la prima fondazione che ha i membri. Di solito le fondazioni hanno il patrimonio e gestiscono il patrimonio. Noi non abbiamo solo il patrimonio abbiamo i membri, i membri possono eh, sia eleggere che essere eletti eh, io negli ultimi giorni ho fatto degli inviti eh, per dire, non esattamente inviti ma praticamente ho obbligato alcune persone a mandare eh, la domanda di ammissione, eh, so che due lo hanno già fatto, e sono molto contenti gli altri che non l'hanno fatto si devono sbrigare perché se no mangi li incoglierà in funzione di quello che invece è, sono le dimensioni del progetto italiano. Se calcoliamo che ci sono regioni e province che sono migrate, avere all'interno di una fondazione su 150 membri solo 3 membri italiani è un po' pochino. Quindi gli italiani che contribuiscono al progetto sotto forma diversa sono caldamente invitati ad andare so nel, sul nostro sito, a guardare la pagina membership e a riempire. mettono il mio nome e io dirò se sono lì purtroppo dovrò farla giudice, dovrò farla giudice molto neutrale perché non posso certamente eh, fare eh, il tifoso degli italiani, quindi dovrò dire se uno merita veramente oppure no la membership. Chi dovesse ricevere un no può tranquillamente chiedermi perché e io gli dirò cosa deve fare per, far, per diventare membro il prossimo trimestre nella nostra membership. Eh, Diciamo esatto. la commissione che si riunisce ogni tre mesi, quindi i membri diventano membri alla fine di ogni trimestre. Eh, L'indipendenza è proprio questo, eh, noi eravamo certi, e devo dire che eh, oggi siamo confrontati dai fatti, che creando un progetto che aveva tutte le basi dell'indipendenza, quindi nessuna azienda può avere da noi nessuna azienda, può avere più del 30% dei voti in nessun organismo decisionale. Eh, quindi i rappresentanti di quell'azienda per, per, per, per orientare le decisioni nella direzione auspicata dall'azienda stessa o sono così bravi da guadagnarsi un altro 21% dei voti oppure ci dispiace molto ma le decisioni vengono prese. Nonostante questa, questo sbarramento che è assolutamente teutonico, eh, noi oggi abbiamo nella advisory world eh, tutte queste aziende, tutte queste, tutte queste organizzazioni, allora tre di loro sono organizzazioni non profit, sono, i della nostra, sono a loro volta i garanti della nostra indipendenza, sono la Free Software Foundation, sono SBI, il software delle public interest, che è di fatto uno speciale, e eh, la Friars Office, eh, praticamente l'associazione dei utenti tedeschi, che si chiama Friars Office Deutsche o qualcosa del genere. Tutte le altre sono aziende, sono aziende che pagano, sono aziende che pagano ticket che varia a seconda delle loro dimensioni, eh, per, per entrare nel nostro file di per darci quindi dei soldi che noi amministriamo e amministriamo per portare avanti non lo sviluppo di LibreOffice perché contrariamente a quello che pensano molti la Document Foundation non sviluppa software la Document Foundation promuove lo sviluppo e coordina lo sviluppo lo sviluppo viene fatto da, da sviluppatori da programmatori pagati da aziende e da programmatori volontari quindi noi in questo momento abbiamo Google, Intel, AMD abbiamo la Nido che è una piccola azienda tedesca che sviluppa valore aggiunto su LibreOffice, abbiamo Red Hat, abbiamo SUSE, abbiamo eh, eh, Cloudon, collabora che sono altre aziende che sviluppano valore aggiunto su LibreOffice. Da una settimana abbiamo un'azienda italiana che si chiama Studio Storti eh, che eh, creerà eh, soluzioni di valore aggiunto intorno a LibreOffice e poi abbiamo due che probabilmente non vi dicono nulla ma quella specie di beva che vedete è il governo saudita, sotto c'è una scritta in arco e MIMO non è altro che l'organismo del governo francese che ha il compito di introdurre il software libero all'interno del ministero quindi abbiamo due governi che hanno deciso di pagare il ticket per sostenere la loro L'advisory board cosa fa? Diciamo, l'unico vantaggio che ha l'advisory board è quello di avere accesso diretto ai membri del board of directors. Quindi eh, l'advisory di board è l'unico che può parlare con il board of directors per chiedergli chiarimenti su quello che sta facendo la fondazione, per chiedergli cosa pensano di fare. In realtà fino ad oggi quello che è successo è che siamo stati molto più noi a chiedere consiglio ai membri dell'advisory board perché. Da, da persone indipendenti in molti casi anche senza esperienze di business al di fuori del software libero avere dei, dei manager di aziende eh, che ti possono consigliare su quali sono anche le decisioni di business da prendere per l'evoluzione del progetto è estremamente importante Quindi, noi stiamo andando avanti in questo modo, negli ultimi, sei mesi sono negli ultimi nove mesi sono entrate sei aziende, quindi c'è stata un'accelerazione, questo ci comporta molto, è ovvio che nel primo anno di vita c'era stato molto scetticismo sul fatto se noi potessimo andare avanti, un progetto appunto creato da un gruppo così piccolo, adesso noi abbiamo più di 700 sviluppatori come base, 3.000 volontari, quindi è un progetto ormai solido nessuno mette più in dubbio il fatto che noi andremo avanti. Eh, per anni e anni e questa è la foto eh, in questo momento, in domenico al Dipartimento di Scienze dell'Informazione c'è la conferenza internazionale noi abbiamo deciso di fare questo evento italiano per, per l'occasione della sala Lessi ma al Dipartimento di Scienze dell'Informazione c'è la conferenza internazionale e questi sono tutti sono una parte dei membri della Dogma Foundation che arrivano da tutto il mondo, ci sono giapponesi, arabi c'è un coreano, ci sono degli, degli statunitensi, ci sono dei brasiliani, europei praticamente da tutti i paesi. Eh, la foto l'abbiamo fatta ieri nel cortile e queste sono persone che hanno deciso da soli di venire pagandosi nella maggior parte dei casi il biglietto, vi assicuro che dagli Stati Uniti non, è esattamente, non sono esattamente due dollari, noi diamo un rimborso che è normalmente pari a un 30-40% delle spese. Quindi comunque c'è un forte impegno anche dal punto di vista personale. Eh, e questo è la comunità del software libero, cioè il software libero è diverso dal software proprietario perché questa è la nostra forza. La nostra forza è la capacità di aggregare intorno a un ideale, un'idea, a un concetto, a un progetto persone che vengono qui per tre giorni e danno l'anima per discutere e per far crescere questo progetto che non ha mai provato a entrare nella comunità del software libero non sa cosa si sta perdendo veramente, non sa cosa si sta perdendo io sono entrato per curiosità all'inizio degli anni 2000 dal 2004 sono attivo in modo abbastanza continuativo e vi assicuro che la quota di insegnamento nonostante io sia entrato che ho 50 anni e quindi lavoravo ormai da tanti anni quello che io ho imparato e quanto mi sono divertito cosa che non riuscirei a descrivere a parole e quindi invito a tutti ad avvicinarsi e a capirne di più. Eh, è un modo diverso di fare software, è un modo diverso di fare business insieme, eh, è un modo in alcuni casi un po' strano, non c'è nessuno che decide nulla, prima di prendere una decisione si arriva al consenso. Eh, io non decido, nonostante sia, vabbè, in questo caso ho deciso l'agenda perché c'erano persone timide che non si sarebbero mai messe dietro a questo tavolo mentre io sono più inconsciente di loro e l'ho fatto senza problemi ma eh, tutto viene fatto con, eh, discutendo le cose, trovando insieme il modo migliore di andare avanti e questo vi assicuro, alla fine uno si rende sempre conto che il contributo degli altri aggiunge sempre qualcosa a quello che è stato fatto da, da, da una singola persona eh, Chiaramente parliamo di LibreOffice, LibreOffice è un antagonista, un concorrente chiamato come di fare di Microsoft Office, è una suite di produttività. È software libero, significa che il software non è proprietà di nessuna, nel caso di LibreOffice questo è assolutamente vero, noi non richiediamo nessuna, nessuna dichiarazione di gestione del copyright. Il copyright dei singoli pezzi di LibreOffice è dei singoli autori del software. Questa è contemporaneamente, se volete, una piccola debolezza, ma anche la grande forza di LibreOffice. LibreOffice non può essere scalato da nessuno. Bisognerebbe chiedere l'autorizzazione a 714 persone, oggi. E vi rendete conto che è un compito assolutamente immane, perché 714 sono le persone che hanno contribuito a LibreOffice dal momento del fork a oggi. Quindi questa è una forza incredibile. Eh, LibreOffice rimane della comunità, perché solo la comunità è il punto di aggregazione di queste persone. Quindi per chi non conosce il software libero, il software libero ci ha portato a alcune cose come per esempio Firefox e Chrome e per molti, che anche magari non sono coscienti, eh, il eh, Android. Quindi la telefonia mobile, uno dei, dei due grandi sistemi di telefonia mobile esistenti oggi, sicuramente il più diffuso in assoluto. Quindi è qualcosa che eh, ormai tanti si trovano in mano senza avere in molti casi eh, coscienza, cioè eh, usano software libero senza sapere che stanno usando software libero. Okay che sono andato avanti troppo. Allora non sì. Scusate, non l'ho fatta di notte, quindi negli ultimi giorni ho dormito poco, quindi sono un po' di rimbambimento, tra l'altro dell'ancaletà ovviamente. Allora vi do alcuni numeri, ho parlato di numeri di sviluppatori, è importante darvi, cercherò di essere molto chiaro. Perché sono, alcuni di questi numeri sono chiari per chi lavora all'interno della comunità. Allora, voi vedete un le barre dell'istogramma sono gli sviluppatori attivi su base mensile, cioè significa che ogni mese c'era prima una settantina e oggi un centinaio di persone che sviluppano LibreOffice. La retta verde che vedete è la curva di tendenza, cioè vi dà la tendenza di crescita di questi sviluppatori, quindi non si passati a una media di oltre 100. e quella curva che vedete in alto a sinistra sono invece gli sviluppatori attivi su base annua. Gli sviluppatori attivi su base annua oggi sono più di 300 quindi significa alla fine che Microsoft Office dichiara di avere circa 500 sviluppatori, noi ne abbiamo circa 350 attivi. Quindi non siamo così distanti, non siamo così. Non è un progetto che vi assicuro per coordinare il lavoro di 300 persone c'è di fatto anche se non esiste una, un, una organizzazione gerarchica, esiste un'organizzazione un, un che garantisce che il software venga sviluppato in modo sensato questa è la nostra coda lunga ovviamente per poter ma, mantenere questi sono e come sono distribuiti questi 350 sviluppatori come vedete ce n'è ci sono alcuni che fanno tantissimo e tanti che fanno relativamente poco, ma quelli che fanno relativamente poco sono fondamentali perché quelli che fanno tanto sono nati da dove si fa poco, quindi hanno iniziato con 1, 2, 3, 4, si chiamano comi, sono contributi mezzegno, e poi sono arrivati a farne 20, 30, 40, fino ad arrivare a farne 200, 300. Questa è la nostra forza perché significa che abbiamo un cambio, significa che... Non ci sono solo 20 persone che sviluppano, ma queste 20 persone hanno un bacino di persone che stanno arrivando dietro di loro e che garantiscono non solo l'evoluzione ma l'indipendenza perché la torta che vedete che è quella dei 50 top di Berger, quindi i primi 50 sviluppatori, ce ne sono metà che ci hanno detto che c'è scritto volontario, non sono pagati dall'azienda. Queste persone per fermarle vi dovete sparare. Non c'è nessun datore di lavoro che può dei tu da domani sviluppi una cosa diversa. Sono persone che sviluppano di pre-office nel loro tempo libero. E questa è garanzia di indipendenza del progetto, che è quella che io continuerò a ripetere allo svenimento, ma la garanzia di indipendenza è quella che permette poi alla pubblica amministrazione di poter dialogare con la Document Foundation e la Regione Umbria vi dirà perché, eh, in modo del tutto trasparente, perché noi non portiamo avanti gli interessi di nessuno avanti gli interessi del software. Non c'è un'azienda che poi alla fine spunta fuori e ti dice però adesso devi lavorare con me. Ovviamente noi vogliamo creare un ecosistema dove ci sono tante aziende che dicono se hai bisogno di consulenza io sono disponibile perché il software libero solo in questo modo può prosperare, cioè creando ricchezza sopra al software libero, aggiungendo valore, aggiungendo servizi, aggiungendo soluzioni intorno e sopra al software libero. Questo noi siamo Fautori fortissimi di questo concetto, però non rappresentiamo gli interessi di nessuno all'interno della Dogma Foundation. La Dogma Foundation è fatta da individui e non da aziende. E per chi dubita che LibreOffice abbia un valore, perché chiaramente uno può dire, ma se il software è gratuito, perché alla fine libero nel caso del corso della licenza, significa gratuito, quanto vale? Allora, ipotizzando un costo dello sviluppatore pari al 50% del costo del, dichiarato nel bilancio da Microsoft per gli sviluppatori di Microsoft Office loro dichiarano un costo di 200 dollari l'anno per sviluppatore noi ci sembrava un po' altimo eh, lo abbiamo preso di 100 ovviamente è un costo eh, tutto compreso quindi c'è dentro il costo di lavoro, c'è dentro tutto quanto se voi doveste oggi Partire con lo sviluppo di LibreOffice c'è una cifra in basso, sono 400 milioni di dollari. Eh, per darvi un parametro, Firefox ne richiederebbe 250, quindi LibreOffice richiederebbe 150 milioni di dollari in più di Firefox. Non, ce per allora, non, non è per dire che Firefox vale meglio di LibreOffice, sono due software che. Android 500 milioni di dollari quindi LibreOffice vale quasi quanto Android in termini di costo di sviluppo e questo è, il, eh, questo è un confronto con Microsoft Office ci sono, le applicazioni che vedete sono assolutamente confrontabili ovviamente all'interno di LibreOffice ci sono altre applicazioni sono, mettiamola così, sono un po' meno confrontabili quelle che ho scritto qui, quindi se voi usate base sappiate che non è sicuramente la ciambella meglio all'interno della famiglia di LibreOffice e quindi qualche problema ci sarà sempre, ma su quelli che vedete che sono Rider, Kark, Impress e Grow che vanno sempre visti in combinazione nel confronto a PowerPoint eh, il confronto è assolutamente possibile poi ci sono problemi di formato ovviamente il problema molto grosso è che stiamo parlando per la compatibilità si deve parlare di interoperabilità l'interoperabilità non è per, per avere l'interoperabilità devono avere la volontà di interoperare entrambi i lati allora noi abbiamo la volontà di interoperare diciamo che Microsoft ha questa volontà un pochino meno io dico sempre che Microsoft ha a cuore l'interoperabilità voglia aveva a cuore l'interunità che non è a morte eh, per cui è ovvio che l'interoperabilità per Microsoft significa il suicidio perché? perché l'interoperabilità è la base del lock -in. quindi se io elimino il problema dell'interoperabilità ho eliminato il login in e un'azienda che fa il suo modello di business sul lock praticamente significherebbe spararsi per nel corpaccio non più nobili, perché eh, chiaramente cadrebbe completamente e immediatamente tutto il modello di business che Microsoft ha messo in piedi. Eh, quindi l'interoperabilità in molti casi, adesso sono diventato un, un qualcuno che mi scrive e che dice eh, ma voi non riuscite a leggere il formato Office Open XML. E io in alcuni casi rispondo in modo forse anche un po' brusco, è eh, chiami Microsoft e mi dica di farlo come siete perché noi con un formato che è esattamente cioè, il, il formato fisso per XML oggi ha la stessa stabilità come obiettivo di un fagiano volo praticamente si sposta cioè vola, ma non solo su una linea retta nell'area ma non solo le crocchette di fagiano fanno anche così è praticamente impossibile da, da, da, da prendere quindi ovviamente immaginatevi gli sviluppatori che risolvono un problema di compatibilità sul formato perché il fagiano è a questa altezza e quando tirano fuori la nuova versione il fagiano sta qui, per cui il formato è andato dall'altra parte. È, è chiaro che questo è, allora, siccome l'interoperabilità si fa in due, gli utenti per favore comincino a telefonare a Microsoft e a dirgli, visto che l'interoperabilità si fa in due, la fate anche voi e noi qui vi assicuro che ce la mettiamo non io perché se io tolto il codice è un disastro, ma gli sviluppatori ce la mettono tutta però aiutateci anche a sensibilizzare l'ecosistema perché se no è una battaglia persa in anticipo perché ne trovano di tutti i colori eh, le, le, le c cont poi se qualcuno vuole che spiego nel dettaglio cosa significa eh, sono state la ciliegina sulla torta noi utilizziamo un formato autenticamente aperto e libero o oh, così come nella Document Foundation ci sono i governi, dentro Oasis ci sono per esempio il, ministro, il Ministero della Difesa olandese, ma non perché vogliono usare per, per, per, per i formati con intenti bellici, ma semplicemente perché loro hanno il problema di interoperare con la Nato. E la Nato ha scelto Open Document Format, proprio perché è un formato aperto, non hanno problemi di avere varie relazioni. rappresentante della Nato all'interno di OSIS perché porta le istanze della Nato perché il formato venga fatto in un certo modo, che sia garanzia di uniformità, eh, compatibilità e così via. Eh, poi ci troviamo altri formati, eh, quelli proprietari, allora esistono due tipi di formato proprietario, quello che è il proprietario dichiaratamente proprietario, no? DOC, xls, e quello che è, non chiaramente, ma realmente proprietario che sono DOCX, eh, XLSX e PPTX. Allora, tanto per la... la se voi stampate la documentazione di questi formati eh, su, su una normale origine di carta ottenete una villa che è quadra del sottoscritto, sono 7200 pagine. Eh, pensate che se volete sviluppare per, per, per scrivere questi formati, ve li dovete imparare tutte quante. È ovvio che cosa è successo? Che Microsoft, ovviamente, non lo sappiamo benissimo, non ha certamente una persona che sia studiata le 7200 pagine. Microsoft si è fatta il suo, eh, la sua DLL proprietaria che scrive il formato. Ma ovviamente non la condivide con nessuno, per cui noi, per poter emulare quel formato, dobbiamo fare una cosa che si faceva con i formati proprietari, cioè facciamone verso ingegneri guardiamo come è scritto e cerchiamo di farlo allo stesso modo, che non è il modo in cui si, fanno, in cui si scrivono i formati standard, perché i formati standard si scrivono nel caso di ODF, per esempio, c'è un ODF toolkit, uno si fa l'ODF toolkit, dentro ci sono tutte le, tutti i pezzi software necessari, uno integra quel un pezzo software e è sicuro, o quasi sicuro, diciamo che qualche piccola differenza c'è, cioè che il formato che scrive comunque sarà molto aderente. È chiaro, per questo che dicevo l'interoperabilità, ora si fa in due. Quando verrà fuori un Office o un XML vedrete che i problemi di interoperabilità con LibreOffice, che verranno fuori, cioè ci ah, faccio non una ma due scommesse se volete, i problemi di interoperabilità con LibreOffice scenderanno da 100 a 0,1. Perché? Perché nel momento in cui ho i filtri che sono già fatti da te, con il modo corretto per scrivere quel formato, io ovviamente a meno che, sia che, che lo implementi in modo sbagliato, si trova il in modo corretto. E poi ci sono delle simpatiche problemi collaterali. Allora, io lo ripeto da anni, Excel non è compatibile con il calendario gregoriano. EXER si inventa il 29 febbraio del 1900 e chi ci gestisce su una NACA, che sa che dentro c'è gente che è nata prima del 29 febbraio del 1900. Ormai probabilmente non ce ne sono più tanti, ma la NACA che è una storica. Eh, allora, tutti quelli che sono nati prima del 29 febbraio 1900 hanno o la data di nascita o quella di morte sbagliata di un giorno. Ovviamente cosa succede? Che c'è dentro un algoritmo che risolve questa cosa ma vi pare normale che un software fa un errore e alla fine per risolverlo uno deve mentire al software stesso e dirgli in realtà cosa gli dice che è nato un giorno dopo ma che quindi la data di nascita non corrisponde con la data di nascita pubblicata scusate, questa è una roba fuori dal mondo sono vent'anni che c'è questo bug e non è ancora stato risolto eh, è ovvio che poi l'utente non se ne accorge, ma questo vi dà un'idea di come vengono trattati i problemi degli utenti perché questa è una roba che deve essere risolta immediatamente la risposta della Gorgias ci chiede da mai ma questo è per garantire la compatibilità con... Eh, di nuovo su due tre. Benissimo, torniamo alla Terra piatta perché per garantire la compatibilità con i testi attivi la Terra rotonda ovviamente non garantisce la compatibilità, quindi se vogliamo compatibilità con i testi degli egizi, ritorniamo alla Terra piatta perché così almeno siamo tutti compatibili. Eh, torniamo indietro e quindi blocchiamo l'innovazione, blocchiamo quando uno scopre le idiozie che normalmente le corregge, no, noi ci fermiamo lì e anzi obblighiamo gli altri a sbagliare perché noi abbiamo sbagliato come di loro? E scusate questo francamente è una roba che a me personalmente non riesce a andare giù lui mi sta a fare eh, Paolo grazie eh, cosa significa migrare? Eh, ho cambiato la pila ieri sera eh? allora migrazione non significa sostituzione questo che sia chiaro allora chi e ne ho scoperto una negli ultimi due giorni chi pensa di prendere il con Microsoft Office disinstallare un Microsoft Office installare LibreOffice e non fare nient'altro signori auguri noi non solo non solo lo supportiamo ma anzi diremo pubblicamente che sta facendo di migrazione significa vai avanti Migrazione significa cambiamento. Cambiamento perché? Allora, cambiamento perché? Perché quando un uomo cambia ha una reazione anche di tipo psicologico verso il cambiamento. Cioè è stata studiata. La curva del cambiamento, accettazione, poi c'è lo scoraggiamento e tutto so quanto. Eh, questo è il problema delle migrazioni, non è un problema tecnico, è un problema psicologico. Il problema tecnico lo si può quasi ignorare, il problema psicologico no. Libre Umbria perché ha avuto un impatto molto ridotto nel suo processo di migrazione? Perché ha iniziato a comunicare, quindi a impattare, sulla curva del cambiamento sei mesi prima di modificare il primo testo. Quindi prima ha incominciato a dire guardate che cambierà qualcosa e poi dopo sei mesi ha cambiato quel qualcosa, quindi la gente ha avuto tempo di prepararsi prima di avere il cambiamento e nessuno ovviamente ha potuto dire non lo sapevo, non ero informato perché non me avevo detto prima cosa state facendo, che cosa mi state installando prima li hanno finiti con l'informazione dopo di me li hanno detto le... tanto che c'è stato qualcuno che secondo me ha detto beh, tutto qui perché ovviamente se uno ti dice, guarda, che vale, cambia guarda che vale, cambierà, dovrai cambiare il tuo modo di lavorare eccetera, diciamo, poi tu mi metti di pre-office meno, avrai mai lo soft office dice, diciamo, allora la resistenza scusate alcune slide in inglese ma questa è, è, è, è il copyright quindi non, non, non posso modificarla la, la, la, la resistenza si riduce io le slide poi le metto a disposizione se voi guardate dentro questi connivi metà di questi riguardano la comunicazione cioè hai informato le persone gliel'hai detto prima gli hai spiegato che cosa succede perché? perché la resistenza psicologica si riduce con l'informazione e infatti la curva tende a spianarsi la curva non si abbatte completamente perché non è possibile perché comunque l'impatto psicologico del cambiamento esisterà sempre è un fattore umano però si abbatte e quindi abbattendola l'impatto anche sull'organizzazione e sui processi diventa molto più gestibile perché migrare in per office? Perché intanto nella pubblica amministrazione, e Carlo poi ce lo spiegherà ampiamente, in questo momento esiste una legge che ti dice che prima di implementare qualsiasi software va fatta una valutazione comparativa. E la valutazione comparativa deve esaminare il software non libero solo se il software non libero viene considerato nell'impossibilità l'impossibilità, un concetto abbastanza chiaro di, di usare software libero oppure di utilizzare software che è già stato acquistato dalla pubblica amministrazione eh, quindi e poi ci sono delle motivazioni tecniche chiaramente motivazioni che eh, riguardano poi proprio gli aspetti di libertà decisionale dell'utente rispetto all'infrastruttura e poi delle motivazioni di tipo economico è ovvio che la gratuità della licenza, che non significa gratuità del software ma solo della licenza, alla fine si traduce in un risparmio. Eh, io credo che Lugia e eh, Macerata vi parleranno anche di numeri risparmiati, Volendo, volutamente non l'ho fatto io perché preferisco che lo faccia gente che, che, che si è fatta i conti in tasca e è andava realmente a vedere quali erano le problematiche. Eh, adesso un po' di esperienza di migrazione qui andiamo veramente veloce a una carrellata partiamo da Monaco di Baviera 15.000 desktop compreso l'aeroporto quando atterrate a Monaco sappiate che tutti gli ordini di volo tutte le robe del genere sono fatti con libre office atterrate tranquilli non c'è decollare anche ovviamente vai Limerick in Irlanda eh, Las Palmas nelle Canarie questi sono i primi, ovviamente all'inizio cosa è successo? Piccole organizzazioni, oddio, ma non è tanto piccola, però diciamo sono partite le singole organizzazioni. E adesso poi andiamo al governo francese, il governo francese ha mezzo milione di testo che usano LibreOffice. Allora chi dice che non si può fare vada a parlare per favore con, con il primo ministro francese, che ha fatto un circolare della ha scritto o usate LibreOffice o ci dispiace, non usate altro. Perché vi dovete adeguare perché è una scelta strategica del governo, non vogliamo dipendere da nessuna azienda e quindi non volendo dipendere da un'azienda adottiamo il software libero, in particolare LibreOffice è un sito di produttività che non dipende da nessuna azienda. E poi abbiamo la comunità valenziana, Spagna, 120.000 Regione Umbria, provincia di Perugia, provincia di Bolzano, provincia di Cremona, sono i signori che parleranno dopo. Macerata, questo signore non parla ma anche loro non è il comune di San Benedetto del Tronto, e poi fascista. Eh, ovviamente in tutti i casi, in molti casi parliamo di migrazioni che riguardano magari dei dipartimenti, degli uffici, delle... però la realtà è che sono amministrazioni che funzionano, lavorano, vanno avanti, fanno il loro lavoro, sono in molti casi nel percorso di migrazione, però il concetto è che si può andare avanti, si può fare, è una cosa che sta in piedi sia dal punto di vista economico, perché il ritorno esiste, sia dal punto di vista organizzativo, perché gli impatti sull'organizzazione possono essere gestiti senza che ci siano situazioni drammatiche. Noi cosa facciamo per aiutare queste organizzazioni? Perché ovviamente, io ho detto, noi non sviluppiamo software, però noi vogliamo fare qualcosa. Allora noi stiamo facendo, abbiamo già pubblicato dei documenti, eh, un protocollo di migrazione. Cosa significa? Noi renderemo pubblico un percorso di migrazione che è quello nei confronti del quale noi ci sentiamo di garantire se Non volete usare una parola così forte, comunque di rassicurare l'organizzazione sul fatto che fatto in quel modo funzionerà e fatto in un altro modo siamo fortemente scettici sul fatto che funzioni. Eh, ieri alla conferenza ho saputo di un gruppo bancario italiano che martedì prossimo fa esattamente quello che non si deve fare, cioè che si installa oggi, si installa LibreOffice e non ci hanno neanche scritto un'email. Io gli ho stretto una mano e gli ho detto auguri. Noi se fate così mi dispiace, non ci siamo. Perché questo è il modo sbagliato di muoversi perché sono già certo che i signori che fanno supporto per questa cosa qui dovranno usare non il badile ma probabilmente la penna. E il materiale non è esattamente quello che nessuno di noi vorrebbe avere a posto. Perché eh, L'impatto psicologico sarà devastante. Tenete presente che come ci vicina sulla torta tutto il management continua a tenersi Microsoft Office. Questo è fantastico, cioè, questo è veramente un colpo di genio favoloso. Voi che volete dire, uno che dice abbiamo già fatto buono, abbiamo fatto bene, vero? Sicuramente stare andando 180 km orari in bicicletta contro un muro di granito e non avete neanche la testa di un lungo che ha forse la possibilità di fare un non nel granito. Quindi si stanno schiantando contro una roba, so già che fra un anno Microsoft farà il comunicato stampa dicendo il gruppo bancario piccolo bandito decide di ritornare a Microsoft Office. Quindi il protocollo di migrazione, che prima avete visto nella sua, nella sua organizzazione macro, ha ah, una serie di step per i quali voi forniremo delle conto guida E se voi guardate la linea blu, che è quella della comunicazione, non è un caso che sia tanto lunga quanto quella del supporto. Sono i due aspetti più importanti, voi avete la comunicazione e il supporto. Ovviamente il supporto è una... È, è, è, il buon senso lo dice. La comunicazione non lo dice Monaco di Baviera, primo dipendente del progetto, il capo progetto, secondo dipendente il direttore della comunicazione, poi gli sviluppatori, poi tutti gli altri. Kistenberger, capo della comunicazione del comune di Monaco di Baviera, si è girato a tutti gli uffici, ha fatto presentazioni a tutti gli uffici prima della migrazione, dicendo cosa si fa. Qui Dedevo, Sonia ha fatto esattamente lo stesso nella provincia di Perugia, ha comunicato prima di fare. Poi hanno fatto, e infatti l'impatto è stato per me è quello che succede. Poi ovviamente qualche problema c'è l'hanno perché è inevitabile. Si tratta comunque di implementare dei software, dei software decisivi su alcuni aspetti che sono quelli della produttività quotidiana. Quindi è ovvio che i problemi di impatto ci sono, nessuno se ne nasconde, Però a avere dei problemi è un conto di avere problemi di impatto di gente che tira sul telefono scusate abbiamo le telefonate registrate la gente che ce l'ha mandata che dice mi togli questa merda dal desktop e li attacca perché la reazione è questa qui scusate i termini alcuni casi forbiti che nell'uomo non sarebbero più adatti ma questa è la realtà quindi eh, noi per sostenere il protocollo di questi protocolli stiamo creando un programma di certificazione. Abbiamo già iniziato con, già iniziato con gli sviluppatori che erano i più facili perché certificare uno sviluppatore che fa vedere il codice è facile. Se il codice è di buona qualità gli altri sviluppatori automaticamente lo riconoscono come signore in grado di essere certificati. Noi vogliamo fare la stessa cosa perché non vogliamo fare una certificazione si siete abituati, se, se avete contatti con l'azienda, sicuramente l'avete con Microsoft, Cisco, Oracle, eccetera. Lì la certificazione è fatta, mi paghi tanto e io ti certifico. Da noi la certificazione è fatta, mi rimborsi le spese, perché ovviamente non possiamo pensare di finanziare la certificazione, mi rimborsi le spese, vieni a fare un bel colloquio con la gente che ha già fatto lo stesso lavoro in altre parti del mondo. E se alla fine del colloquio, che è un confronto, perché come ho detto prima, da noi il confronto è sovrano, il consenso è sovrano, gli altri diranno, caspita, ha portato delle buone idee, tu sei certificato, se alla fine colloquio diranno, abbiamo dovuto insistere per fargli capire che non si fa come lo fa lui, mi dispiace, quella persona non è certificata e se non contribuisce al progetto, se non diventa, uno non deve diventare membro, ma se non fa qualcosa per il progetto, una persona che fa una migrazione e non trova neanche un in Umbria avevano bisogno dell'estensione per la firma digitale e Andrea Castellani e Alfredo Parisi che sono in mezzo l'hanno sviluppata è così che si fa potevano esserci fatti da risolvere è. questo solo è così si contribuisce. Eh, Alfredo dà supporto agli altri utenti sui main list o nella comunità minoritaria e questo far parte della comunità, è questo crescere tutti insieme. E noi è questo che vogliamo fare. Eh, quindi stiamo studiando il modo di certificare, proprio attraverso, in modo diverso, attraverso colloquio, attraverso un confronto. Non faremo mai le domande, le prove in balsi su LibreOffice, perché vogliamo il confronto, vogliamo guardare la gente nelle palle degli occhi. Perché è un progetto, continua a essere un progetto di software libero, continua a essere una comunità dobbiamo mantenere quello che è il nostro DNA, quindi a questo non rinunceremo mai eh, per cui noi non ci rivolgiamo all'utente finale per l'utente finale ci sono altre organizzazioni e eh, CDL eh, qui c'è un rappresentante che potrà spiegarvi di più io non ne so tantissimo eh, sta rinnovando il proprio processo di certificazione sugli utenti e ha creato vai vai Paolo, e ha creato un percorso che è un percorso aperto anche al software Consurso ci sono stati dei piloti e quindi qui invito chi fa le, le sedi che ci viene in giro per l'Italia a non essere timidi a parlare con Aica e a capire come si può quindi, essere seri. Sia per gli esami su Microsoft Office, sia per gli esami su Windows, sia per gli esami su software libero, quindi LibreOffice e Ubuntu, credo sia vero. Eh, perché è fondamentale che ci sia, noi non vogliamo l'eliminazione del software proprietario, noi vogliamo riportare il mercato in una situazione di concorrenza normale. Noi in questo momento siamo con un'azienda che ha più del 90% del voto di mercato ma perché molto chiaramente e qui dico cose che forse qualcuno non gradirà, non qualcuno degli interni ma qualcuno degli esterni non gradirà dopo che si scopre che, che un'azienda è il primo fornitore di informazioni del governo americano ma non di informazioni del governo americano in intesi dell'intelligence ma della National Security Agency e sto parlando di un'azienda che ha sede in One Microsoft Plaza a Redmond è molto chiaro capire perché questa azienda non è mai andata sotto gli occhi del Cosa fai? Metti sotto l'altitasti il tuo principale fornitore di informazioni. Eh, a TNT è, è stata svemata quando arriva l'80% di quota di mercato, Microsoft è, cioè, è arrivato al 96% di quota di mercato e nessuno ha fatto nulla. Ma, dice, ma come mai non si sono mossi? E eh, certo, non si sono mossi perché eh, lì chiaramente non vai contro quello che è il tuo principale fornitore di informazioni. Lo so che questo non è carino, però ragazzi.. Eh, uno poi fai, cioè, come, come diceva Smith Jobs, con il quale ho avuto il piacere di lavorare, personaggio fantastico per alcuni lati, insopportabile per altri, uno, uno unisce i puntini, connect the dots, e qui ci sono i puntini, uno si tira una linea in mezzo e capisce quello che è successo, poi sicuramente io penso male, ma come si dice in Italia, a pensare male si fa peccato, molto spesso uno ci azzecca anche a capire quello che è successo, Eh, nei, come ho detto negli ultimi 12 mesi la comunità italiana che ha avuto purtroppo un patto travagliato per una serie di problematiche sulle quali non starò più a tediarvi è cresciuta intorno alla comunità Google Plus adesso abbiamo quasi 2000 iscritti eh, è una comunità chiusa per cui uno deve chiedere di essere iscritto non siamo molto selettivi ma vogliamo sapere come siete fatti almeno. vogliamo vedere il vostro link perlomeno per prima di approvarvi vi approvo io, vi approvo Giordano che è là in fondo o Mattia Cavalieri che è un altro dei moderatori eh, ma quello che è importante è che da questa comunità sta venendo fuori vai, una fondazione di partecipazione Quindi ringrazio pubblicamente le persone della regione Umbria che mi hanno aiutato a sia individuare la formula sia a portare avanti questa idea eh, abbiamo lo statuto, abbiamo tutto, io ho mandato un'email di dicendo ci state, ci abbiamo già più di 30 partecipanti fondatori, si chiamano in questo caso. Eh, partiremo dai, entro, entro, la, entro i prossimi mesi. Non svilupperemo software, noi faremo promozione, faremo, faciliteremo lo sviluppo di LibreOffice in Italia, aiuteremo <ride> chi vuole sviluppare ma che sia chiaro se volete fare un processo di migrazione e lo volete fare bene dovete usare il supporto professionale il supporto professionale si paga il supporto professionale si paga perché la gente se volete dei professionisti questi qui devono mangiare eh, devono poter avere una macchina devono potersi fare le vacanze e questo si fa, non si fa con un volontariato ma si fa con un lavoro pagato si paga molto meno di quello che pagare cioè il software proprietario però si paga non è pensabile avere che investe il suo tempo per diventare un professionista in quello che fa e questo poi non viene riconosciuto nel quindi la migrazione deve essere accompagnata e sia la legge mondiale che il macerata vediamo dove hanno investito questi soldi, poi questi soldi possono essere investiti in modi diversi su quella che è l'economia locale, che poi abbiano creato costi di lavoro, eh, aumentato quelli già esistenti, sono tutte cose che contribuiscono alla crescita di questo sistema. Quindi questo è quello che noi vogliamo, noi vogliamo che la gente decida di migrare all'home office, che si può fare, e lo faccia secondo quelli che sono i nostri consigli, ma i nostri consigli non sono perché vogliamo un di... Lì. Se volete divertirvi, ma divertirvi veramente, ma vi assicuro il divertimento dura veramente 24 ore e poi non è più divertimento, fate come hanno fatto a e come sta per fare il gruppo bancario italiano. Disinstallate Microsoft Office, installate Friburgo aveva installato OpenOffice, Office, il gruppo bancario installerà LibreOffice in eh, e poi vedete cosa succede, vi posso dire che Dopo un anno c'erano in Germania i in Germania, del software 2%, su 1.000 dipendenti c'erano 800 copie traccate di Microsoft Office installate dai singoli dipendenti. E avevano spianato il PC disinstallando completamente Microsoft Office. Questa è la reazione. Perché? Perché non hanno fatto niente, li hanno mandati a casa per i miei di password installato niente. Microsoft Office so che si sono tornati il martedì dopo Pasqua che avevano installato per Office. Disastro ecologico giustamente, perché immaginatevi voi se vi prendono una roba per, per lavorare lavorate da vent'anni e da oggi a domani ve la cambiano senza neanche dirvi che ve la stanno cambiando. Perché l'ho deciso io. Cosa significa? Devi farglielo capire, se la gente lo capisce, ve lo diranno quelli che arrivano dopo di me l'impatto, poi ci sono sempre i piedini, il 2%, il 3% dei piedini, quello che è indicato in qualsiasi organizzatore, ma l'80%, il 90% non crea problemi, anzi si siede intorno al tavolo e cerca di risolverli insieme a chi ha il compito di risolvere questi problemi. E quindi l'invito ancora una volta è... e per chi ha voglia si deve fare noi siamo qui per aiutarvi, e questi sono i miei riferimenti, non mi scrivete fino a domenica sera perché vi assicuro che sono eh, tra la conferenza e questo evento sono dire, leggermente segnato nel fisico, non è morato nel fisico sì, eh, però normalmente rispondo agli email anche in modo normalmente educato, non, non scrivetemi dandomi gli email per favore, o chiamandomi dottore perché non lo supporto. Se volete avere una testimonianza dal vivo chiedete ad Alfredo Parisi eh, che ve la può dare assolutamente, vi eh, può dire quali sono le reazioni. Eh, vi ringrazio per essere venuti e se avete domande alla fine sono assolutamente disponibile a risponderle. Adesso passo la parola a Carlo Bianchi che vi parlerà di tutti gli aspetti legislativi. Eh, Carlo, molti non lo conoscono ma vi assicuro che è un'autorità a livello internazionale e il signore che ha fatto pagare ai signori di One Manager quasi un paio di multarelle Bring it on. <laughs> in <susurra> cui per cui a Thank